provincia, il centrodestra destra unito presente il suo candidato alle elezioni del presidente della provincia con noi Mariano Falcone coordinatore provinciale del movimento Noi per Salvini ecco. Lega, ecco, la scelta di Monaco è condivisa da tutto il centrodestra? Sì, la scelta di Roberto Monaco è condivisa da tutto il centrodestra, abbiamo fatto una sintesi, è stata proposta da Fratelli Italia e da Forza Italia, la Lega ha accettato senza riserve la scelta di Roberto, dobbiamo fare una battaglia che serva a cambiare gli assetti di questa provincia dopo l'amministrazione di centro-sinistra, con quali progetti e programmi vi presentate a questa competizione elettorale? Ma noi ci presentiamo prima di tutto con la consapevolezza, di, in caso di Vittoria, di ereditare una provincia indebitata. Una provincia indebitata perché secondo noi non è stata gestita bene, ma non vogliamo nemmeno essere eh, cattivi. Purtroppo questo tipo, la riforma del Rio ha fatto sì che le province fossero svuotate, dai, dagli aiuti economici dello Stato, per cui si è riversato tutto su un ente che si trova a dover amministrare una provincia immensa come quella di Salerno senza avere risorse economiche. Gigi Cascello alla presentazione del candidato del centro-destra all'elezione del Presidente della provincia, la scelta è caduta su Monaco, Sindaco di Campagna? Sì, la scelta è caduta sul Sindaco di Campagna, noi come Forza Italia abbiamo ritenuto eh, e colgo l'occasione di ringraziare Costabile Spinelli, l'amico Costabile Spinelli, il sindaco di Castellabate che eh, proprio per contribuire in maniera sostanziale e decisiva all'unità del centro-destra ha deciso di fare un passo indietro, noi avevamo eh, avanzato... La necessità di intervenire e di affrontare questa elezione con una, una figura civica che in qualche modo si richiamasse al centro-destra, eh, la scelta è caduta su Roberto Monaco e questo è stato possibile anche per la, mh, la forza e la volontà di, di Forza Italia, che è partito di maggioranza, dimostrato anche con la raccolta delle firme eh, in maniera corposa eh, per la presentazione del candidato, di fare un passo indietro e, dare, e investire su questa civicità. Onorevole, ma queste sono ancora le elezioni importanti alla luce del decreto del Rio che ha svuotato le province? Ma io mi auguro che si torni a votare quanto prima restituendo ai cittadini il diritto di, di votare. Quando questa cosa avverrà noi saremo pronti per affrontare anche queste inizioni, però per il momento ecco, è passato adesso il nostro candidato. Roberto Monaco è sicuramente la figura più idonea per dare una svolta nella grande difficoltà che vivevano le amministrazioni provinciali. È un ottimo amministratore, ha ben fatto a campagna, ha stravinto l'elezione al primo turno quindi credo che eh, a questo punto un miglior candidato civico che mettesse insieme tutto il centro non si potesse trovare L'ultima battuta per quanto riguarda il suo partito impegnato il prossimo 22 ottobre in un appuntamento importante in quel di Capaccio Noi non ci nascondiamo né nascondiamo le difficoltà che Forza Italia vive eh, in Italia un po' meno nel mezzogiorno ma sicuramente eh, dove abbiamo avuto un grande risultato per la prima volta abbiamo tre parlamentari elette in provincia di Salerno, la stessa Mazza Ferravioli, l'unica a vincere il collegio uh, tra l'altro del Cilento. Uh, Enzo Fasana è il nostro capolista, io che ero nell'istituto proporzionale, e proprio dietro la professoressa Ferraioli. Quindi... Cosa si parlerà a Capaccio? Cosa a Capaccio? Il tema di Capaccio è più sud, più Italia, perché noi riteniamo che non ci possa essere uno sviluppo vero di questo Paese senza lo sviluppo del mezzogiorno, uno sviluppo che non può passare attraverso il reddito di cittadinanza, che impoverisce e intristisce ancora di più chi non ha lavoro. La dignità passa attraverso non il decreto di dignità, anche i 5 Stelle e la maggioranza hanno voluto, i 5 Stelle hanno proposto anche con i voti della Lega, questo a me dispiace perché spero sempre che la Lega capisca che la propria casa è all'interno del centrodestra, la dignità delle persone passa attraverso il lavoro, ci dicono sempre ma voi non avete trovato il lavoro, sicuramente nella stagione del Presidente Berlusconi l'economia si è mossa e qualcosa è accaduto per chi cercava lavoro. Con questo approccio, cioè quello di dare un, un sussidio, sicuramente anche importante, ma le forme di assistenza e di sussidi già esistono. Chi perde il lavoro, almeno per due anni, ha la mobilità. Cioè, bisogna essere chiari su questa cosa. Chiaro, eh, se noi vogliamo, immaginiamo invece di dare risposta al sud con un sussidio di povertà, eh, beh, questo le faceva, le faceva un altro mh, durante il ventennio non credo che sia andata bene insomma, che, che spero che i non abbiano diventato le teste randonarie ecco questa qua che fanno come eh, è una sorta di teste rannonarie. allora potrà, che, chi avrà questo, questo sussidio potrà spendere in beni alimentari e poco altro quindi, dire, quindi da questo punto di vista noi riteniamo invece che eh, il futuro di questo paese passa attraver, passi attraverso eh, il lavoro eh, il 22 ci vediamo a Pessum all'Hotel Savoy parliamo con gli imprenditori ci apriamo a tutti, sarà presente anche eh, il suo contributo da persona che sicuramente non fa riferimento al nostro partito ma che è un uomo importante del, dell'industria, c'è cioè il Presidente nazionale di Confindustria Enzo Boccia che tra l'altro è un salernitano e fa onore alla nostra, alla nostra provincia, ci saranno i parlamentari del, di tutto il mezzogiorno ci saranno gli amministratori locali, i consiglieri, i giovani del nostro partito ecco una giornata per creare anche, per rafforzare la comunità politica dei fondi Italia, ma soprattutto per ascoltare gli imprenditori, il mondo delle università, tutti. Antonio Iannone, tutto il centro-destra punta alla elezione al Presidente della Provincia sul Sindaco di Campagna Roberto Monaco. Perché questa scelta? La candidatura di Monaco oltre a essere un'opportunità per il territorio, dico io, è un dovere per tutti quegli amministratori liberi che veramente vogliono tracciare un futuro diverso della provincia di Salerno. Come denunciavo in tempi non sospetti, la legge del Rio è stata un autentico fallimento che ha distrutto questo livello istituzionale fondamentale per un territorio come il nostro che è composto anche di tante piccole realtà. Al tempo il PD facevano i professori della buona amministrazione. Abbiamo visto in questi quattro anni di Canfora eh, che cosa sono stati in grado di eh, combinare con strade provinciali abbandonate a se stesse, scuole che sono eh, nell'insicurezza più totale, parliamo delle scuole medie superiori, quelle che sono di competenza della provincia. Con la nostra gestione non si era conosciuto un giorno di emergenza rifiuti. Invece... Ricordiamo, lei è stato Presidente della Provincia. Invece eh, purtroppo la triste cronaca parla di tutt'altre cose e anche dal punto di vista amministrativo ne hanno combinate di tutti i colori, hanno mortificato il capitale umano, eh, i dipendenti della provincia, anzi voglio esprimere solidarietà ai dipendenti del settore biblioteche, musei e pinacoteche che allo stato attuale sono figli di nessuno, non si sa se sono dipendenti della provincia o dipendenti della regione hanno nominato un uh, direttore generale esterno che è costato migliaia di euro all'amministrazione provinciale per la quale sono stati anche condannati dalla Corte eh, dei Conti Strianese è la continuità di questa amministrazione Canfora noi diciamo che è tempo di cambiare pagina e Roberto Monaco, sindaco di Campagna, rappresenta certamente l'alternativa Cambiare pagina, dicete? Ma con quali progetti, quali programmi una provincia molto vasta con tante problematiche come lei sosteneva? Mi fa piacere la domanda perché eh, altra cosa di cui si scrive poco è che eh, la provincia di eh, Salerno ha avuto oltre 382 milioni di euro di finanziamenti sull'accelerazione della, della spesa proprio per fare il risanamento eh, delle strade, per mettere in sicurezza le scuole, i cantieri sono fermi al palo, non sono stati in grado neanche di finalizzare i fondi che la mia amministrazione aveva eh, intercettato. Io a livello nazionale sono sostenitore ed è stato approvato anche un mio ordine del giorno all'interno del mille proroghe del ritorno al voto diretto perché i cittadini devono scegliere i propri amministratori e sono anche convinto che questo livello istituzionale recupererà autorevolezza soltanto se ci sarà il ritorno al voto, però intanto c'è bisogno di amministratori capaci proprio perché la situazione è molto difficile e noi siamo convinti che Monaco abbia già dimostrato di avere tutte le capacità amministrative e politiche per fare bene. Il sindaco di campagna Roberto Monaco è il candidato del centro-destra per le elezioni al presidente della provincia di Salerno, onorato? per questa scelta Onorato, con tanto senso di responsabilità addosso, però è un segnale magnifico, non era per nulla scontato che la coalizione di centrodestra esprimesse in maniera unitaria e condivisa questa candidatura, un segnale forte non soltanto per la provincia di Salerno che è tra le più grandi d'Italia, ma evidentemente un segnale forte anche a livello regionale e nazionale. Ecco, Con quali progetti e programmi vi presentate a questa competizione elettorale, considerando che, come diceva lei, questa è una delle province più vaste d'Italia, con una serie di problemi risolti, tra l'altro il decreto del Rio ha creato non pochi problemi per quanto attiene eh, l'arrivo di fondi. Ma guardi, con una cosa molto semplice, senza lasciare, lasciamo perdere qui i ragionamenti, i voli pindarici eccetera eccetera, eh, io credo che noi dobbiamo offrire una opportunità di discontinuità rispetto all'amministrazione degli ultimi quattro anni, chi è contento di come sono andati non deve, non deve votare noi.